Care amiche e cari amici, un cordiale e affettuoso saluto dalla vostra Emma. Ringrazio Wengo che con questo video mi sta dando la straordinaria opportunità di poter comunicare con voi affinché possiate conoscermi meglio. Io sono una studiosa dell'arte cartomantica, sono appassionata di cartomanzia da quando ero ragazza. Ho letto molti libri ho studiato ho conseguito dei titoli degli attestati ma non è questo l'importante l'importante è creare il feeling con le carte molti di voi mi chiedono che differenza c'è fra i tarocchi le sibille e le carte napoletane i tarocchi sono carte più profonde perché sono arcani la parola arcano deriva dal latino arcanus e significa segreto, mistero. Gli arcani dunque, come ad esempio l'arcano del sole, ci svelano dei segreti. Possono leggere il karma, possono leggere la storia degli amori karmici, rispondono bene a domande importanti quali «cosa devo fare della mia vita?» E lui l'uomo della mia vita?» oppure devo fare un'importante scelta di lavoro se restare in italia se andare all'estero ecco che i tarocchi ci vengono incontro per aiutarci a fare la giusta scelta le napoletane e le sibille sono invece carte più chiacchierine più sibilline le sibille sono le carte francesi illustrate hanno delle illustrazioni molto belle sono adatte per consulti quotidiani per i problemi del nostro quotidiano ad esempio mi telefonerà riceverò questa telefonata questo messaggio cosa pensa di me cosa sta pensando ecco queste sono delle domande adatte alle sibille e alle carte napoletane un'altra domanda che spesso mi fate è ogni quanto tempo ci si può fare il consulto allora non c'è un tempo, il consulto si fa quando si ha la necessità, quando si sente il bisogno, può essere fatto anche quotidianamente, ci si può fare le carte anche tutti i giorni, purché si cambino le domande e si varino gli argomenti, quindi non ripetere ogni giorno la stessa identica domanda, ma cambiare un giorno parlare del lavoro, un giorno chiedere sull'amore, un giorno ad esempio su un sogno che abbiamo fatto e vogliamo avere dei chiarimenti. Vi ringrazio per la cortese, attenzione vi aspetto a presto su Wengo. Un caro saluto dalla vostra Emma.